Oggi torniamo a parlare di tassi di interesse, infatti ci sono state in questi giorni delle novità molto importanti per quanto riguarda la BCE che ha alzato i tassi di interesse per la prima volta dal 2011 e li ha alzati di 50 punti base portandoli dallo 0% fino allo 0,50%. Quindi come appena detto si tratta del primo rialzo dal 2011 e i tassi comunque non venivano toccati da un sacco di anni, dal 2016 se non sbaglio. E erano allo 0%, e siamo stati tra le principali banche centrali occidentali, soprattutto, gli ultimi ad alzare i tassi, nel senso che. Per esempio l'Inghilterra o meglio la Bank of England aveva già effettuato il primo rialzo dei tassi di interesse addirittura a dicembre 2021 mentre la Fed anche ha già realizzato diversi rialzi dei tassi di interesse nel 2022 e comunque poi anche la Bank of England ne aveva fatti altri ed ecco che come era stato in parte già preannunciato e come comunque un pochino ci si aspettava anche ecco che a luglio è arrivato il rialzo dei tassi di interesse della BCE e staremo a vedere se ce ne saranno altri nel senso che la BCE ha proprio dichiarato che controllerà la situazione strada facendo e che di fatto si riserva la possibilità di aumentare i tassi di interesse di volta in volta in base a cosa? in base ovviamente alla situazione economica o meglio macroeconomica e quindi in relazione alla situazione direi della crescita economica e soprattutto anche dell'inflazione infatti il rialzo dei tassi di interesse in questo momento è stato fatto prevalentemente per limitare proprio l'inflazione che è molto alta e per cercare di riportarla il più vicino possibile al 2% quindi quello che sarebbe il target di base stiamo parlando quindi di aspetti vicini al mandato della banca centrale europea quindi l'obiettivo di andare a limitare l'inflazione e di cercare di tenerla vicino al 2% oppure al contrario nel periodo in cui si era sotto al target del 2% che c'era un'inflazione addirittura praticamente nulla ecco che in quei casi invece la banca centrale cercava di alzare l'inflazione perché comunque un'inflazione presente ma bassa bene o meglio è un sintomo positivo dell'economia che cresce nel senso che se l'economia va bene si tende ad avere un pochino di inflazione tuttavia adesso questa inflazione non è causata da un'economia che va bene anzi è causata anche da circostanze esterne come per esempio il rincaro delle materie prime come per esempio la guerra tra ucraina e russia che ha ovviamente peggiorato la situazione incrementato le difficoltà e fatto sì che i prezzi di alcune materie prime aumentassero ulteriormente peggiorando quindi la situazione e per la banca centrale ovviamente non sarà facile in realtà mantenere l'inflazione vicino al 2% non sarà facile arrivarci nel medio termine non sarà facile comunque sia far sì che l'economia possa reggere anche delle politiche particolarmente restrittive comunque politiche restrittive che erano nell'aria ci si aspettava che sarebbero arrivate anche se alcuni si aspettavano misure un po' meno forti rispetto magari all'aumento di 50 punti base ma tra l'altro questo non è tutto infatti c'è un'altra cosa molto interessante di cui si può parlare in merito alle decisioni della banca centrale europea sono state prese negli ultimi, negli ultimi tempi nelle ultime settimane e negli ultimi giorni nel senso che è stato approvato lo scudo antispread il cosiddetto scudo antispread il quale è stato pensato proprio per far sì che le politiche della banca centrale europea siano efficaci per tutti i paesi che vanno a comporre l'eurozona quindi tutti i paesi che adottano l'euro e che quindi l'inflazione sull'euro penalizza. E chiaramente qual è l'obiettivo e una difficoltà? L'obiettivo è far sì che le misure siano efficaci in tutti i paesi dell'eurozona e una difficoltà è che magari diversi paesi dell'eurozona potrebbero avere un effetto diverso delle politiche fatte dalla banca centrale e al contempo potrebbero anche avere esigenze diverse delle volte e chiaramente come, come si può dire? Si può dire che c'è un'unica un terapia, quindi per esempio alzare i tassi di interesse, abbassare i tassi di interesse eccetera eccetera, per tante patologie diverse e quindi da qui nasce ovviamente una difficoltà e in certo senso questo nuovo strumento quindi lo scudo antispread va a limitare questa problematica e appunto questo scudo antispread è stato pensato per far sì che le politiche della BCE siano efficaci per tutti i paesi che compongono l'eurozona e che di conseguenza queste misure andranno a contenere gli spread ovviamente qui lo sto spiegando in modo molto semplice giusto per far capire il concetto alla base ma è interessante perché si tratta di un nuovo strumento che si aggiunge... Al, come possiamo dire all'insieme di strumenti all'arsenale che ha la nostra banca centrale quindi si tratta di uno strumento che si potrà utilizzare e che soprattutto non si pone dei limiti a priori e ora sicuramente ti stai chiedendo come funziona beh funziona semplicemente attraverso l'acquisto di titoli di stato quindi non è uno strumento che va tanto distante da quelli che già conosciamo si tratta di uno strumento quindi che tramite l'acquisto di titoli di stato senza avere delle limitazioni a priori anche se non sono uscite tutte le informazioni informazioni in realtà dettagliate di questo strumento nel senso che certe informazioni sono rimaste tra virgolette segrete non si sanno ancora però quello che voglio dire è che con questo strumento si andranno a comprare i titoli di Stato di quei paesi che verranno per esempio penalizzati dalla situazione economica e che quindi vedranno un aumento de dello spread, nel senso che se noi confrontiamo per esempio i titoli italiani con i titoli tedeschi e parlando di titoli di Stato, ecco che ci sarà un certo spread e il famoso spread di cui si parla sempre in tv che può aumentare, può scendere e se aumenta lo spread visto dal nostro punto di vista vuol dire che noi pagheremo un interesse più alto rispetto a prima confrontando i nostri interessi con quelli tedeschi però in realtà si può misurare anche tra paesi diversi però noi siamo abituati a, a quello di cui si parla sempre quindi il tasso di, il, lo spread che c'è tra i titoli italiani e i titoli tedeschi però quello che va detto è che la banca centrale com'è che limita lo spread? Per esempio quindi acquistando titoli di Stato del paese penalizzato, quindi mettiamo caso dei titoli italiani e così facendo danno praticamente fiducia al mercato, cosa numero uno, ma soprattutto vanno a contenere i rendimenti acquistandoli perché i rendimenti ovviamente aumentano se si fa fatica a chiedere un nuovo prestito perché i titoli di Stato di fatto sono dei prestiti e quindi è ovvio che se uno Stato ha difficoltà è più difficile che riesca a vendere i propri titoli di stato perché? perché vuol dire chiedere prestito e ovviamente nessuno presterebbe dei soldi a uno stato in grande difficoltà che non riesce a ripagare i propri debiti o che potrebbe non riuscire a pagare i propri debiti e quindi di conseguenza se qualcuno compra vuol dire che i titoli diventano in automatico più affidabili e i rendimenti scendono e quindi i rendimenti in sostanza si alzano quando bisogna convincere le persone a comprare i titoli di stato e quindi a prestare i soldi allo stato in questione quindi io spero di essere stato il più chiaro e il più semplice possibile comunque fammi sapere nei commenti se hai qualche dubbio e soprattutto fammi sapere qual è la tua opinione circa le nuove mosse che dovrà fare la BCE in futuro e anche le mosse che magari dovranno fare le, anche le altre banche centrali e soprattutto fammi sapere se secondo te il rialzo dei tassi di interesse saranno utili e se saranno efficaci nel combattere l'inflazione o se invece avranno delle ricadute negative sull'economia per esempio e basta, quindi fammi sapere comunque in ogni caso io ti ringrazio per essere arrivato fino in fondo ti chiederei un like se il video ti è piaciuto e niente, noi come sempre ci vediamo